Ok, allora, che dire, ho pensato di fare questi video qua principalmente per me, ma so che mi saranno utili per altro, ho voglia di condividere le mie storie senza più tanti filtri, senza più tante scuse, senza vergogne, che nel 2018 e il 2017 è stato l'anno delle vergogne, sono state situazioni strane c'è cioè il gatto che sta notando la telecamera non l'ho mai presa fuori sono anni che ce l'ho sono sempre stata una persona esplosiva egocentrica e piena di creatività non ho mai fatto sì che nessuno intralciasse la mia creatività e che le mie idee venissero calpestate a costo di sembrare un po' un po' cattiva un po' piena di me, quando in realtà di me non sono così piena in fondo. Niente, quindi questa è una piccola prefazio prefazione e penso di utilizzare questo regalo che mi è stato fatto a Natale per mettere giù tutte le idee del nuovo album. Il nuovo album ovviamente parla di me, ma più che di me di ciò che ho intorno a me non ho mai creduto nelle dicerie nelle superstizioni se non in questi ultimi anni dove mi sono legato un sacco a tutto ciò che ho occulto a tutto ciò che non si dice a tutto ciò che la gente comune non crede e ho iniziato a scrivere ho ripreso fuori i vecchi testi come faccio sempre i miei collage Modo di scrivere è davvero strano e è accaduta una cosa spettacolare.